tu che tutto taci e assopisci i miei colori non i le pendici e bianchi gelsoni ne odori breccia sopra i muri del futuro che non hai del silenzio che mi parla di te eterna roba. risvegliare Il treno poi ed intrecci i miei binari Persi sui miei fogli il profumo dei tuoi inchiostri Non importa se ti mostri sul buio dei miei occhi Che tu puoi dissipare col coraggio che distrugge l'incertezza e la tristezza.